Zombie Apocalypse, Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, allora nuovo video recensione di un fondotinta della Essence oggi io voglio fare questa recensione, allora premetto che mi avete già truccata perché oggi sono uscita di fretta e quindi niente, già arriviamo al punto perché se no qua mi perdo. Allora, mi sono già truccato e tutto, poi sono uscita e, e rieccomi qua a casa. Allora, prima di tutto, questo è Stay Matte Essence, Stay All Day, 16 ore long lasting fond, fond, fondotinta 30 soft scent. Vabbè, non so, vabbè. Comunque, questo questo fondotinta qui, come potete ben vedere allora al tappo dosatore all'inizio non credo che ce l'avesse perché l'ho acquistato credendo che avesse un tappo dosatore e invece ha fatto tutto un pastrocchio per fortuna è andato bene perché poteva anche romperlo ma non l'ho rotto comunque andiamo al succo alla ciccia allora questo fontino l'ho steso con la beauty blender ma con la beauty blender per carità di dio no non è infattibile lo steso con questo, aspettate se riesco a prenderlo con questo qua questo pennello e si stende alla perfezione ora qua non so cosa voi possiate vedere ma lo vedo completamente bello, perfetto, a posto allora premetto che non lo tengo più di tante ore perché è la, è la prima volta e la seconda volta la prima l'ho provato quando sono uscita per andare a fare qualche vlog, che poi alla fine non sono riuscita a caricarlo, ma vabbè, dettagli. Poi, la seconda è questa di oggi, che sono provata, mi sono riprovata a ritruccarmi, lo sto ritestando da capo di nuovo, perché non, non ho avuto ancora molto di capire bene se regge o non regge il fondotinta, e secondo me regge un pochettino, non lo tengo più di tanto, perché tanto... Non, mi va, non, non, ha, non ha senso Dopo un po' mi scoccio anche io E preferisco toglierlo e ristruccarmi bene Comunque Ci ho messo sopra un po' di mm, Come si dice Di bronzer di terra della, della Rimmel Che serve questa qua questa, Vedete? Sì Che tra l'altro la sto finendo La devo riacquistare E sopra poi ci ho messo un po' di blush Blush Dove sei? questo qua questo blush della rimel insieme dopo so, sopra di questo top non è male per niente quindi questo direi voi direte perché lo stai così eh, agitando fino all'eccesso per farvi capire che mi piace un botto e al top dosatore al pump dosatore eh, si stende allora la textura è morbida è buona e setosa e ha una cremosità pazzesca, adesso ve lo faccio vedere, aspettate eh, se riesco allora eccolo qua parte vediamo quanto c'è di prodotto 12 mesi di pau per 30 ml di prodotto vedete, 30 ml, non si vedrà mai ma ve lo dico io allora intanto qui ve me l'ho messo solo un pump ma vi, vi dico già che ecco qua e niente Che praticamente dopo ho messo il pennello qua l'ho già messo a, a posto comunque questa è la texture e eh, si stende in maniera perfetta e omogenea quindi non vedo perché comprare altri tipi di fondotinta che vabbè io li comprerò altri in seguito ma non subito intanto con questo già mi sto trovando benissimo vedete come si stende subito Vabbè, io adesso ho fatto col pennello. Però, anche, col anche con la Beauty Blender non è male per niente. Vedete che bello colorito. E va bene per la mia pelle, vedete qua. Sì, sembra che fa effetto glossy, glossy, glossy, glossato. Un effetto bello luminoso. Per la mia pelle, io ho che la pelle secca, va benissimo. E niente, questo è il, il fondotinta in sé. Vedete che bello che è bellissimo mi piace bellissimo non, non è solo bellissimo è anche vero cremoso e si stende bene sulla, sulla sul mio viso molto buono si sì. allora aspettate un secondo che mi devo pulire assolutamente adesso lo rimetto qua e niente quanto le do di voto allora per il momento come voto le do mm, 11 12 Drei più 12 che 11 perché è buono e fa il suo bel lavoretto, mi piace come mi copre bene tutte le occhiaie che ho ovviamente E soprattutto mi copre bene tutte le discromie che ho del viso, compreso i peli che ovviamente mi si vedono in eccesso Ma va bene così i dettagli E quindi che dire tutto sommato, mi piace come... Mm, e mi piace soprattutto come si eh, performa sul mio viso top, fantastico, mi piace non so altro cosa dire, mi piace e basta così quindi non è male per niente dai ragazze come fondotinta credevo fosse una stupidata ovvero che fosse un pessimo fondotinta invece no, la essence, veramente brava essence fai veramente degli ottimi fondotinta. Non sempre avrei comprato Essence, ma questa volta Essence si è veramente superata. Mi è piaciuta molto. Sì, non dovrei dire così, ma a ah, me piace e dico così. È superata, ragazzi mie. Non c'è nulla da fare. Essence top. Quindi, se vi va... Se... Allora, io ho acquistato a i profumi, però lo potete reperire anche da tirotà acqua e sapone non so altro dove non ho idea da Douglas anche volendo si sì, penso che da Douglas ci sia senz'altro e niente quindi top come fondotinta si stende bene e si omogenei come si può dire si omogenea bene con la, con la pelle quindi non, non male vedete anche qui che mi ha coperto almeno quel poco che poteva proteggere perché poteva copri coprirmi Volevo dire, non è male, però eh, vabbè, io non pretendo che sia un, un, un mascherone di fondotinta perché io odio i mascheroni. All'inizio mi piacevano i mascheroni, ma adesso ne voglio fare, ne vorrei fare. Ne vorrei fare a meno dei mascheroni, mi sto già impappinando. Ah, se vedete che ho le ciglia più lunghe, non ho messo mascara né niente. Ho solo coperto col correttore e il fondotinta. Ah, col correttore è de della L'Oreal infallibile. Sarebbe questo: 327 cashmere Vedete. E non è male per niente anche questo. Però io parlo di questo adesso sto parlando e direi che è veramente top. Mi piace davvero tanto. Già, quindi niente ragazze. Se questo lo vedete, da che parte ve lo consiglio perché è buono Già, niente, mm. è valido. È valido come prodotto devo dire. La vita, è veramente valido. Già. Niente, ragazzi, io lo rimetto a posto prima che mi cade perché in indietro e lo rimetto nella sua pochettina. Niente. Basta ragazzi, questo era tutto. E se vi va mettete un bel like al video, e anzi mettetelo così mi fate crescere su YouTube, grazie di cuore. Eh, per favore non vi costa nulla non siate testiti a mettere like non abbiate timore a mettere like e soprattutto fammi sapere la vostra onesta opinione la vostra onesta opinione su eh, il fondotinta che tipo di pelle avete io ce l'ho secca del misto secca secca quindi fatemi sapere non siate stiti sia con i like che con i commenti fatemi sapere realmente cosa ne pensate delle fondotinta se l'avete provato, come vi ci siete trovati e via discorrendo, ok? via dicendo. Nulla, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.